Ciao dei ragazzi, sono Dani26 Oggi siamo qui per fare una cosa che non ho mai fatto In tutta la mia vita Mostrarvi quasi tutti i miei telefoni Ora vi faccio vedere quanti sono Un bel po' Tra cui anche questo qui Ora ve li metto in ordine di quali ho avuto prima allora, Poi ci sono anche dei mancanti Ve lo dico questo qui, qui. Ovviamente non li ho usati tutti Allora allora partiamo da qui Questo qui Samsung Galaxy S4 uh, 2016 uscita Qui back cover staccabile Cosa Vabbè Qui la roba Samsung Un po' rovinata Perché io ci faccio spesso questo E quindi un pochino rovinata Qui, questo qui il display mi è caduto, si è un pochino rotto, anche forse anche questa roba qui, forse l'ho rotta io. Qui c'è la batteria che si stacca, nessuna micro SD e niente. Alcuni li uso ancora, cioè non come telefoni primari, ma no, altri, sì. Allora, qui ce n'è uno mancante, Poi lui, S3 Mini si stacca anche questa qui la back cover anzi il più, il più vecchio batteria e il telefono vabbè S3 Mini non normale piccolo molto piccolo e vabbè poi andiamo avanti con una marca che pochi di voi conosceranno cioè Blackberry e questo qui non è stato mio niente, lo, lo volevo provare An ah, Anche qui è staccabile Staccando sto pezzo Che non è una back cover Perché vedete Qui c'è il c è un blackberry curve Qui c'è la batteria Staccabile, intercambiabile E poi qui tirando Esce la microSD Da 4GB Se me la tengo Questa Vabbè tanto non lo uso più, sto coso qui, poi vedrò anche cosa c'è dentro. Ah, qui c'è la sua pochette che non ho comprato, a parte era incluso in confezione micro USB come finora qui tutti. Poi eh, qui ci sarebbe S5, Samsung Galaxy S5 che ho avuto, qui abbiamo il mio telefono, quello non che non uso tuttora, poi abbiamo questo BlackBerry. Anche lui con batteria intercambiabile, adesso di questo qua ve ne parlo di più. Assieme al telefono X speciale, batteria anche qui intercambiabile. Non la stacco perché è acceso. <ride> non tutti, eh, cioè tutti si accendono, però non tutti, quasi tutti la batteria Sky. Qui si apre, va giù, vai servizi Amazon, nemmeno i servizi Google. Servizi Amazon, ok, e ora ci dobbiamo concentrare girando un pelino la telecamera eccolo qui il mio telefono attuale Samsung Galaxy e eh, c'è cioè, qui Samsung Gal questo, qua, S4, eh, questo qui è Samsung Galaxy questo qui è iPhone 13 mini il mio telefono attuale che si carica con questo caricabatterie qui ah no questo è quello dell'iPad niente tagliamola sta parte comunque iPhone 13 mini si comporta decisamente bene Stravelocissimo cioè guardate Reattività al massimo Non ci sono i 120 Hz Ma non ne sento nemmeno la mancanza Qui abbiamo il mio secondo telefono Vedete L'ho usato come mio telefono Un bel telefono comunque Lo uso come telefono secondario Ora vi faccio vedere Vi faccio anche un piccolo Momento sponsor eh, perché qui eh, bisogna sponsorizzare per... Vieni a seguirmi su Instagram Qui dani 26 eh, t Questo qui è il mio profilo Vieni a seguire Bella Inoltre questo telefono Mi è caduto un po' Direi All'allusion display eh, Modificato Allusion però vabbè Qui abbiamo la telecamera eh, però si vede malissimo E infatti per questo che è questo Lui è il mio telefono delle foto Il mio telefono principale eh. Aspettate che lo sblocco Vedete, bellissimo Ora vi faccio vedere Il test 4K HDR di Galeazzi Allora Video 4K Test Vediamo un po' Ok Questo qui Aspettate Giriamo Ovviamente sto Registrando con la mia telecamera Beh, Il volume non lo metto al massimo Però poi È altissimo Si vede benissimo ve lo dico Poi vi faccio vedere anche il mio sfondo Ora delle foto questo qui è il mio sfondo e ora con la luminosità al massimo vi mostro. Massimo, volume mo, mettiamo la mia. Ok, eccolo questo qui è il mio sfondo. In realtà sarebbe così il mio sfondo. E vabbè. Perché a me mi interessa soltanto perché copre la noccia, Vedete che c'è però sta noccia, Vedete? Si vede poco, però anche come questo sfondo qui. Che copre appunto la notch Parliamo di come li uso Allora li uso in combinata così Questo è il telefono proprio mio Personale quello proprio quello. E questo qua lo uso più per il lavoro Infatti non c'è nemmeno il mio profilo Instagram personale Che non vi ero mai C'è soltanto il mio profilo Il mio profilo quello Social quello che vi ho dato ho ad a 26 t E infatti è anche bloccato da un codice E adesso Inserisco è un po' lento, vedete? Apriamo un secondo Instagram. Vedete, comunque vi faccio subito vedere come gira Instagram. Lagga un perino Vedete? Lagga un po'. Adesso andiamo a vedere chi mi ha seguito di nuovo. No, niente, niente, di nuovo. Eh, niente. Comunque, il telefono, buon telefono, forse il prezzo... Quanto l'avevo pagato? Era un pelino alto per le eh, funzioni che offre questo telefono. Ma mai iPhone? Ovviamente pagato 700 e passa euro, sette, quasi 800 euro. Non me ne pento di questo acquisto, però vabbè. Lo uso comunque anche questo per lavoro. Ma c'è l'orario sbagliato? No, e non lo uso anche all'orario sbagliato. Aspettate, eh. Sblocco Scusate, devo andare un secondo a sistemare l'Olison perché guardate, eh, 7 17 11, spengo Aspettiamo un secondo che parte l'Olison. Ah, no, adesso si è aggiornato. Comunque buono perché è un bu buon telefono. Comunque non è OLED, quindi ok. Lui è il mio telefono, un cavallo da battaglia, mentre mi si è anche rotto, ma che varrà comunque il mio telefono. Qui si vede pure la batteria. Ma no, questo qui è lo schermo. Si vede lo schermo. Qui si invece, in questo angolo, qui si vede. Aspettate che ve lo zoom. Qui. qui, questa piccola parte qui ha il display senza il vetro. Infatti, il touch non funziona con la zona Perché, ovviamente, vabbè considerando che è veramente proprio piccola. Comunque, vabbè. Qui. Messaggi miei. Comunque questo qui è il dispositivo. Aspettate che gli devo alzare un attimo la suoneria. Bellissimo, Android 9. Questo qui è il telefono. comunque. Non, è, non dico che non è fluido. Beh, ovviamente a differenza di iPhone. ora vi faccio vedere anche iPhone con Instagram. Ora, lo apro anche di qua Instagram per il, la comparison. Non è proprio una, una recensione. Però un po un pelino un po dove dovrebbe essere per consigliarvi quasi che telefono comprare eh. guardate vedete comunque guardate cioè è si vede che iPhone è decisamente ma decisamente più più veloce si vede si vede ma si vede cioè guardate vedete cioè vedete anche soltanto facendo così Adesso chiudiamo Sono il Dani26 che sta registrando il, Cioè che sta editando il video sbagliato E mi sono accorto che C'è stato un piccolo imprevisto Con um, la registrazione del video La memoria della telecamera aveva, Cioè aveva finito la memoria la, In sostanza la mia telecamera E quindi niente eh, non sono riuscito a fare a finire il video mi dispiace ma in sostanza volevo dire che eh, iphone è decisamente molto più veloce anche perché era più nuovo e niente questi qui, questa qui era una um, review di quasi tutti i miei telefoni grazie per la vostra visione eh, eh, iscriviti al canale io ti saluto e lascia anche già che ci sia un bel like niente Ciao